Siamo in piena estate e il Signore ci parla di morte, cioè più che di morte ci mette in guardia circa la nostra vita, quello che può accadere e deve accadere perché è così, è nell'ordine delle cose, della vita e della nostra biologia. A un certo punto ecco, la nostra vita finisce e dobbiamo essere pronti stiate pronti con la cintura ai fianchi con le lucerne accese cioè pronti, pronti a camminare incontro al Signore stesso che viene e mantenere la luce della fede sempre accesa dobbiamo avere questa prontezza questa disponibilità deve essere continua però ecco mi, mi piace cogliere nei versetti precedenti un'espressione che è, ha una grande importanza non temere piccolo gregge. Ecco, Gesù co ci considera un piccolo gregge, effettivamente. Considera la necessità della piccolezza. Viene usato, termine originale greco, poimnion. Luca usa questa espressione. Proprio piccolo, piccolo gregge, eh, quasi insignificante in un certo senso. Ma non contento, Luca aggiunge ancora, poi Mnon micron, micron, ancora piccolissimo, greggio, quasi, quasi insignificante, infinitamente piccolo, proprio per evidenziare che per rapportarsi a Dio e per entrare nel regno di Dio, nel suo cuore per l'eternità, è necessario che ci facciamo piccoli veniamo piccoli per il Regno dei Cieli quando siamo tronfi, gonfi di noi stessi delle nostre capacità delle nostre possibilità dei nostri titoli della nostra autorità e siamo ricchi dei nostri beni del nostro potere difficilmente entriamo nel Regno di Dio difficilmente saremo accolti sono invece accolti nel regno coloro che sono pronti, il Papa parla di Maria come la madre della prontezza che corre, coloro che corrono e servono i fratelli, coloro che si fanno piccoli per il regno dei cieli e vivono l'umiltà, questo apre le porte del paradiso ed rallegra il cuore di Dio, Dio è felice quando un suo figlio, una sua pecorella si fa piccola per il Regno dei Cieli. Noi siamo quel piccolo brecce e vogliamo restarlo. Questo è il mio augurio per tutti voi. Buona domenica.